Ciao bambini, come sapete la seconda domenica di maggio è la festa della mamma, proviamo a prepararle insieme una sorpresa. Per questo progetto vi servono due fogli bianchi oppure un foglio bianco e uno colorato, forbici, cotton fioc, matite ben appuntite, gomma, righello, pennarelli, verde, nero e i colori che vi piacciono e un pochino di nastro adesivo. Per prima cosa vi servono il pennarello verde e il foglio bianco. Cercando di lasciare un po' di spazio qui e qua sotto, andiamo a scrivere un messaggio per la mamma. Sarà un messaggio molto semplice. Scriveremo cara circa metà del foglio sei e qua giù in fondo io ora dovete pensare voi una parola bellissima per la vostra mamma potrebbe essere sei fantastica sei stupenda sei vivace sei simpatica insomma pensate voi una parola io farò solo dei puntini in fondo e il secondo passo è disegnare qui il gambo e la foglia di un fiore e anche qua sotto il gambo e la foglia di un fiore fatto bene allora per il momento potete mettere da parte il foglio bianco Prendiamo il secondo foglio, lo pieghiamo a metà, di nuovo a metà e ancora una volta a metà. Con il righello e la matita andiamo a preparare un segnetto dove c'è lo 0 e dove c'è il 6 giriamo stiamo lavorando dove il foglio è chiuso e disegniamo un mezzo cuore possiamo tranquillamente farlo tondeggiante anche nella parte bassa andiamo adesso a ritagliare senza aprire appoggio il cuoricino sul foglio traccio il contorno e ripeto l'operazione così tutti i petali avranno le stesse dimensioni vado a ritagliare copia mi occorreranno 5 petali per un fiore e 4 petali per l'altro fiore. Gli altri petali posso tenerli come riserva. Con i colori preferiti della mia mamma oppure quelli che piacciono a me, ripasso il contorno dei petali. fatto sul fiore con cinque petali scriveremo la parola mamma sull'altro andremo a scrivere ti voglio bene è il nostro nome teniamo fermo bene il petalo e scriviamo le lettere piuttosto grandi mamma. Se ci piace possiamo decorare le lettere anche con i colori. Sul secondo fiore dovremo fare attenzione alle dimensioni. Se non ci sentiamo sicuri scriviamo prima matita e poi con il pennarello. T voglio bene il nostro nome adesso ci serviranno una matita molto appuntita e la gomma prima di tutto su ogni petalo Facciamo un puntino dove andremo poi a preparare il buchetto. Lo facciamo sulla piega a circa un ditino dalla punta del petalo. Appoggiamo il petalo sulla gomma e con la punta della matita andiamo a fare un buco. dove abbiamo fatto il puntino quindi appoggio sulla gomma e faccio un buco lo ripetiamo anche con l'altro fiore ora che i nostri petali sono bucati prendiamo cotton fioc e forbici e dividiamo il cotton fioc a metà facendo attenzione che i petali siano nell'ordine giusto li infiliamo sul cotton fioc Mettiamo per primo il nostro nome, se il buchino non è abbastanza largo, siate molto prudenti. Ti, voglio, spingete un pochino facendo attenzione a non bucare eccessivamente il petalo, bene. così un bocciolo che poi si aprirà e facciamo la stessa cosa con l'altra parola. Prendiamo il foglio che abbiamo preparato all'inizio, ci serviranno la matita ben appuntita e la gomma e proviamo ad appoggiare il nostro fiore per capire dove fare il buchino. Controllo con la matita faccio un puntino prendo anche l'altro fiore lo appoggio faccio un puntino metto la gomma sotto al foglio e come prima preparo il buco cerco di farlo abbastanza largo semplicemente girando la punta della matita buco anche in alto e ora vado a infilare il coton fioc nel buco che ho appena creato. Giro il foglio e stringendo il coton fioc da una parte e dall'altra lo piego con decisione. Prendo un pezzettino di nastro adesivo e giro il foglio e schiaccio bene bene il nostro adesivo a questo punto il mio fiore può girare e formare la parola mamma ma può anche stare chiuso come un bocciolo faccio la stessa cosa con l'altro fiore quindi prendo il cotton fioc lo infilo nel buchino, giro, tenendo bene da una parte e dall'altra piego. Prendo un pezzetto di nastro adesivo, lo appoggio, giro, schiaccio forte ed ecco pronto il mio secondo fiore. A questo punto, se mi piace, posso decorare il resto del foglio. Posso per esempio disegnare tanti bei cuoricini, oppure delle farfalle o semplicemente dei gruppetti di puntini qua e là per riempire. Se preferite potete utilizzare direttamente la carta colorata. Come prima avrò il bocciolo e il fiore, basterà far girare i petali. Non vi resta che scegliere la parola più adatta alla vostra mamma e la sorpresa è pronta.